ciao ciao a tutti io mi chiamo salvi qual è il colmo di un lampone innamorato fare una dichiarazione d'amore vi raccomando non perdete i prossimi video